fessure archibugiere ti voglio nella mente calessi a posti singoli i sogni non scarrozzano le coppie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 perché sei morto? Vieni qua, tu non mi ama, tu la perdi l'amore. Cominciamo subito. Allora nel frattempo, io ho creato un piccolo cingolo così, giusto per creare un po', Noi li sappiamo tutti quanti, abbiamo dei nomi, però in qualche modo allora partiamo con il primo. Facciamo la sorpresa, così è come Mattea che dice, dai carte, vediamo chi è il primo. legge che stiamo girando perché si vostra. <ride> <ride> Ci legge, corregge e si in casa. E quando capita qualche quando da errore di frequenza sul giornale, ma quelli un po' più grandi, alle eh, 9-9 e mezza la massima della abbiamo Eeeh, dice a quello che è sbagliato, la vecchio. Da ordini, decide cosa va e cosa non va. Il comando è ne ha, degli despostati. Abbiamo un giovane ottantenne, non ha problemi, usa i social con intelligenza, scopre amori e racconta la tua paesca, di ieri e di oggi, ed è un'iscia sicuramente migliore di quella che abbiamo e che vorremmo avere. Grazie, Andiamo, hai dipinto in qualche parola? Ti ho detto in scoprirete, a parte il fatto che se siete fortunati come me, qualche volta potete avere pure accesso a quelle che è il suo archivio fotografico. Se avete ancora un po' più di fortuna mi racconta pure che significava rischiata giovane, perché Adriano è stato uno che rischiata rischia giovane, l'ha conosciuta, l'ha vissuta e l'ha resa bella anche per molte persone che sono trovate, no, l'hai ballata a molto, eh, diciamo che l'hai amata molto.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 A me non mi piace che mi fanno il centro del paese, lavoro, e poi a valle e a monte ci sono delle facce. Questo è un piccolo esempio, potrei continuare per mezz'ora, ma non è questo il momento. Volevo semplicemente ricordare perché sono qua. Tanti anni fa, forse 30, passeggiavo per via Montano, oppure da Percomigno Vale e Castello, e c'erano dei di coperti dal padrame, dalla questi basoli si erano ribellati all'asfalto e mano a mano, mano l'asfalto saltava e loro impegnosi li venivano fuori. Allora io dissi, ma che ci vuole a togliere un po' di asfalto e raddrizzare questi basoli? Signore, il è il mio primo al da papà, il quale, mi sapeva, tu devi fare un piacere, tu devi fare una rubrica.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 Prima che mi aveva dei quattro dì buona piazza, tanto che la famosa caccarella che tutti quanti criticavano speriamo che la tolgono e non mettono niente a posto della caccavella perché il lavoro è stupendo. E colui spesso che scrive male di quella piazza è il A Almeno un'altra cosa che non mi fa, ci sta la letta media, tra l'altro lei come dice la le Allora si chiudono le piede e fanno bene. Ma perché si chiudono le pinete? Perché ci sono degli alberi pericolanti. Allora, non ci sono soldi al comune, e eh, io lo capisco. Però non ci vogliono tanti soldi per abbatterli, quegli alberi pericolanti e buttarli a terra, perché io qualche volta mi aspegnato a non cane, vengo ammazzato da un albero. Allora, diligentemente, chiudono le pinete e fanno bene. Però due dottorespite, sì dove potete andare e morire, That's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 Convolge il ricompone, superbo, in moto andante maestoso, si pari nuvole di stelle e di galassie. Ho smesso d'essere aggressiva, ma non sarò battacchio in dono. Le case di montare con me su rock and roll del sesso Ma di rimanere